saluta l'amore Ginevra, io sono in macchina, io sto andando a cena a pranzo a pranzo va bene, ciao Ginevra, riprenditi ciao Ginevra dove si saranno nascosti questi bambini? Vito, hai visto Leo? Dov'è Leo? È lì. Grazie per la visione. Iscriviti al canale e attiva la campanella. Per noi è importante. Resta sempre aggiornato.